Ciao Ciao ragazzi, benvenuti ad una nuova puntata del Gormiti, Gormiti Show! Show! Giada, oggi è una puntata super speciale, perché ci avviciniamo a Pasqua e oggi parleremo appunto dell'uovo di Pasqua di dolci preziosi al cioccolato e della colombina, non vedo l'ora di mangiare! Anch'io, ma non parleremo solo di queste cose, perché finalmente è arrivato il panini magazine sì. e poi faremo un po' di do it yourself con la confezione della colombina. Eh, scusami, e... un secondo Giada. Cosa, cosa significa Julia Spiol Pest? No, no, più che altro perché non sono molto bravo in inglese e, e quindi volevo saperlo. Johnny si dice do it yourself. Praticamente okay. vuol dire una cosa fai da te. Noi prenderemo la confezione della colombina okay. e creeremo qualcosa di nuovo. Fantastico, sembra molto interessante. Sì, vedrai, ci divertiremo un sacco. Vai. E poi ci sarà la prima challenge con le uova di Pasqua. La prima challenge al Gormiti Show? Sì, la prima di tante. Non vedo l'ora di sfidarti. Dai, iniziamo. Vai. Allora, qui ci sono le uova. Ok. La challenge consiste nel dividere le uova in due parti, senza okay. romperle e soprattutto senza mangiarle. Non le mangio e comunque è un gioco da ragazzi. Vedremo, vedremo un po' adesso chi vince. Secondo Vedrai. me vincerò io stavolta. Eh. Vedrai. Quindi la sfida è aprire l'uovo... Sì, dividerlo in due senza romperlo. Vabbè, ma è facile, no? Vai. 3, 2, 1, ce l'hai fatta? Non ancora. Aspetta, eh, ce l'ho quasi Anch io fatta. Anch'io ce l'ho quasi fatta. Voilà. Ce l'ho fatta. Anche io. Guardate, cosa stai facendo? Cos'è questo Niente, Fani, no. Fammi vedere, dai, su. Ma cosa hai fatto, Gianni? L'hai distrutto. È eh, che io non ce l'ho fatta. Avevo talmente fame che... Non ce l'ho fatta da più con calma come te. Ah. Devo assaggiare il cioccolato. È buonissimo, Giada. Ma... Dai, allora, dato che l'hai distrutto, lo assaggio anche io ne hai davvero ragione È buonissimo, ragazzi Beh, dolci e preziosi garantisce sempre la qualità del suo cioccolato Mamma mia Con un cioccolato così buono E con delle gormitiche sorprese È sicuramente l'uovo di Pasqua che fa per me <ride> Anche per me Infatti non vedo l'ora che arrivi Pasqua Anche io Wow, Giada Finalmente il Panini Magazine <ride> Hai visto quanto è bello? Guarda, sì. solo per questa volta ti lascio l'onore di aprirlo Grazie, non vedevo l'ora di averlo allora, intanto ricordiamo che dentro troviamo. Ecco qua. Troviamo Vulcan in un'edizione limitata oro. Sì, e poi troviamo due card, due pacchetti di card. Sì. E, naturalmente, il nostro magazine. Giusto. Vi avevo già spiegato eh, nella scorsa puntata, puntata che cosa troviamo al suo interno, quindi mi raccomando andate a rivederla. Andate a vedere la puntata numero 9 così capite cosa c'è al suo interno perché non potete assolutamente perdervelo. Perché oggi voglio soffermarmi su queste due bustine. Che non sono delle card dei collezionabili, giusto Giada? Sì, sono delle card diverse perché hanno punteggi totalmente differenti. Esatto. Soltanto che solo questa volta le trovate insieme al magazine. Verranno prossimamente vendute separatamente. Esatto. Ma proviamo a aprire, e vediamo un po' sì, chi, dai, chi, vediamo chi troviamo. Un po'. Tanto c'è da dire ragazzi che c'è una cura del, del, del dettaglio del cartone animato che è fantastico. E chi hai trovato tu? Allora, io ho trovato... Uh, idros, riff, Anch'io io. Eh, idros ho trovato, oh, ma aspetta, io le aggiungo a quelle che ho. Aspetta un attimo, ma ah, perché tu ne hai? Certo che ne ho, guarda qui, guarda qui. Allora un po', ma oh, hai preso il raccoglitore? Assolutamente sì, ho il raccoglitore dei no, gormiti. Ma lo voglio anch'io, cioè, è bellissimo. Così sei tutto ordinato. Ne hai visto? Ma senti, ma possiamo fare cambio con qualche card? Perché io qua ho un po' di doppioni. Va bene, tu chi vuoi? Dai, scegli, tanto in... ne ho tante Aspetta, fammi guardare ah, Io non ce l'ho, Lord Titano, lo voglio, lo voglio sì. Cosa vuoi in cambio? Te ne do anche quattro, basta che me lo dai No, non voglio nessuno in cambio No, Lord Titano è, è mio Va bene, ti do Lord Titano Dai In cambio ne voglio tre Tre E patto è un patto Sai, chi vuoi? Lord Titano E ma... Lord Trition? No, va bene, poi Vai, vai avanti Vai avanti, vai avanti, vai avanti Sì, ma non tutte quelle glitterate, no, no, no, no. Se rimango questo, senza Questo, questo, questo, il popolo del ghiaccio, voglio Sì, ma no E... No, l'ordicario non ce l'ho Dai, facciamo due, ok? Grazie, Va bene, va bene Ricordiamo che le card sono 180, giusto? Sì, sono 180, 40 glitterate E ce e ne sono anche 12 metallizzate. metallizzate E tutte le altre sono normali, giusto? Sì, sono trasparenti come questa Giusto, giusto Bene, ragazzi, prendetene il più possibili, così potete sfidare i vostri esatto, amici. Esatto, così più ne avete, più potete vincere. Io, Giada, continuo a aprire perché devo assolutamente finire la mia collezione. Va bene. Gianni, ora sì. è arrivato il momento di scartare le colombine. Eh sì, e con le confezioni vuote faremo una valigetta porta-gormiti. Sul tavolo abbiamo tutto l'indispensabile. Sì, giusto, tutto l'indispensabile che ci serve, ovvero un evidenziatore giallo, uno rosa, uno, un, uno, uno no, verde... Ma, uno ma cosa stai facendo? No, non ci serve l'evidenziatore. Come no? No, ci serve il velcro. Giusto, la pinzatrice. Perché? No, ci... no, che ci facciamo male, piano, tranquillo. Allora, il velcro. Sì. Le forbici. Il velcro. E basta. Le forbici. Va bene, allora iniziamo. Iniziamo. Prendi io ottima, farò la mia E io farò la mia, giustamente Ovviamente, quale sarà più bella? Allora, dirlo, no? prima di tutto bisogna cercare di aprirla senza rompere il cartoncino Ok Piano Ce l'ho fatta Bravo Visto. Poi E la apriamo Ok, bisogna poi Bisogna togliere la colombina Non aprirla, che la mangiamo dopo Prima facciamo la facciamo scatolina C'è la colombina qua, buonissima non Ok, quindi, quindi hai detto che bisogna allora, usare Allora, sì, prendi il velcro Ok, prendi la, una parte okay, okay, e la tagli. Secondo? Sì, tanto io la taglio. Ok, quindi. Ma li metto? Ne tagliamo qua due per almeno, ogni parte. cosa stai facendo? Eh, almeno, sennò poi non li trovo. <ride> non devi attaccarli in faccia. Ho capito, no. ma almeno ce l'ho portata di mano. Sì, ma, Vabbè, ricordati che ce li hai quindi, quindi, questo. Allora, deve, no, allora ne, ne devi fare due per ogni parte. Due per ogni parte? Sì, tieni. Ah, tu ce l'hai già, forse. Eh, non lo so ne un po'. <ride> vabbè, hai fatto che... solo casino. Vabbè. Quindi? Le tagli, bravo! Deve essere della stessa grandezza. Ok. Poi? Aspetta, eh. Quindi stessa grandezza così va bene, eh? Sì, con la grandezza lì va bene. Quindi un pezzettino così? Sì. Allora, okay. i due pezzettini uguali devono andare dallo stesso lato. Ok. No, Manuoli! Devi e... attaccarle qua, guarda se qui. se non me lo dici come Beh, faccio? Eh, ma aspetta te... un secondo, no! Allora, devi attaccarle proprio... Piano! Mi eh, tutto! Scusa. Devi essere delicato nelle cose. Ok. Allora, primo pezzettino okay. lo attacchiamo qui nell'angolo. E lo stesso pezzettino uguale quindi nell'angolo. Dritto! Dritto! Sennò si attacca male. Ok. Allora. Lo devo rifare. <ride> Sei il solito. Eh, vabbè, io intanto ci arrivo. Vabbè, tu Io intanto vado avanti. Va bene. Allora, lo attacchiamo così. Piano! Vai eh, a tutto! Allora, questo lo attacchiamo così. Sì. Dall'altro lato invece Attacchiamo gli altri due. Quindi, questo qua. Cerchiamo un po'. Scusa. Sentiamo il destro. Allora, un secondo. Rompi tutto. Non so. Ti, allora, questo qua deve attaccarlo qui. Mm -hmm. E questo qua. Uguale deve essere. Lo so, lasciami fare. No. Basta. No, devo chiudere. Lo guisarti. faccio da solo. No, perché sono. Pessero disastri. No. Va bene, allora. Io continuo sì. poi, poi se sbagli non chiedermi più però Ho capito quello che devo fare già da Tu intanto fallo, io faccio il mio Va bene Allora la attacchiamo così Vai. E così facciamo la scatolina Si chiude bene Fatto. E poi si può aprire E poi si può aprire mm. E qua, e qua si, può, si può aprire Johnny Sì L'hai tutta rotta ma, Ma no. come hai fatto? Guarda, ti faccio vedere, tu prendi i gormiti, eh, li metti tutti. Sì, esco... Non è vero, perché poi basta sì. chiudere e non escono Sì, certo, li mm. perdi tutti così E va bene No, guarda, vedi, amo. invece, deve venire così Bella, ordinata Tu apri Sei stata brava L Apri vabbè. bene Li metti dentro tutti i tuoi bei gormiti Poi allora, si chiude sono, e li puoi portare sono, dove vuoi Sono un pochino maldestro, lo riconosco Sei stata molto brava Brava, <ride> ti batto un cinque Beh, devo dire che questi lavoretti sono sempre molto belli da fare e divertenti. Ti regalerò un disegno, visto che non ho fatto Grazie. Tempo. E poi, riciclando le cose, aiutiamo anche la Terra. È vero, è vero, è vero. Ma a proposito di questo argomento, noi stiamo anticipando i festeggiamenti di qualche giorno. Di Pasqua, vero? Ma ah no, di Pasqua, Giada, della Terra, tra poco ci sono i festeggiamenti della Terra. Giusto, vero, hai assolutamente ragione. Beh, di questo però ne parleremo nella seconda parte del video. Giusto, allora facciamo così, non ci resta che salutare gli amici che ci seguono e darvi appuntamento alla seconda, alla seconda parte dell'episodio. E augurarvi buona Pasqua. E ora, Colombina. Giada, ho visto durante la creazione che guardavi la mia Colombina con quegli occhietti dolci. Non ti preoccupare, te ne do un pezzettino molto volentieri. Ma che pezzettino? Io mi mangio tutta la mia Colombina e in più... Mi bevo anche un succo. Bene, allora anch'io mi bevo un succo e poi me ne bevo ancora un altro, anzi me ne bevo 10 di succhi. Ah. No. Vai Johnny, vai Johnny, vai Johnny, una sfida di ballo. Di ballo? Dai. Oh, Giustissimo, e questo aiuterebbe moltissimo il nostro... Eh, il nostro... Il cosa? <ride> Oh yeah.